5 Stelle eh, aderiamo assolutamente alla eh, mozione e quindi la condividiamo la mozione di, di Fratelli Italia anche eh, perché eh, il 15 febbraio del 2018 con la mozione numero 7 già il settimo municipio si è espresso sulla medesima eh, vicenda e con una mozione che è stata presentata quindi dal territorio e che è stata sia sottoscritta che è votata da tutte le forze eh, o comunque insomma da eh, quasi tutte credo, le forze politiche presenti eh, adesso insomma ho qui tutti i nomi comunque la, la, la può essere eh, serenamente trovata sul sito internet di Roma capitale la voglio leggere così per dare atto insomma anche del fatto che il territorio ha già espresso un indirizzo e quindi su questo noi vogliamo assolutamente eh, vogliamo assolutamente aderire. Il Consiglio del Municipio Roma 7 impegna la Presidente eh, ad attivarsi presso gli organi competenti affinché venga avviato l'iter per l'intitolazione di un'area di piazza Re di Roma a Pamela Mastropietro, giovane donna vittima di violenza. Quindi questo impegno che non contrariamente al Consiglio Figliomeni, però per integrare diciamo, l'intervento di Figliomeni, in realtà in questo periodo eh, Roma Capitale e in particolare attraverso il territorio già ha fatto un'iniziativa, è già stata portata avanti un'iniziativa eh, da parte del Municipio che va assolutamente in questa direzione. Ovviamente conosciamo tutti, eh, collega Figliomeni, quelle che sono le, li, le limitazioni e le normative eh, in relazione alle intitolazioni, quindi comunque da parte nostra è corretto che eh, ci sia un indirizzo alla Giunta eh, su eh, questa tematica e che ci possa essere diciamo, data adeguata eh, intitolazione comunque di, di, di un'area o comunque eh, di un'area pubblica all'interno in questo caso proprio del settimo municipio visto che lo stesso territorio all'interno di Piazza Re di Roma ha chiesto. Quindi eh, chiedo insomma che questo, questo atto insomma, venga eh, tenuto conto anche agli atti in modo tale che la Giunta possa sia in relazione alla mozione del settimo municipio sia alla mozione che in questo momento si sta andando a votare e per la quale il Movimento 5 Stelle voterà a favore possano tenere conto al fine proprio di andare avanti e di attuare diciamo, questi indirizzi da parte sia della, della, del Consiglio Municipale che dell'Assemblea Capitolina. Quindi voteremo favorevolmente e ringrazio il Consigliere Finomeni per averla portata in Consiglio. Grazie.